di vedere in sogno situazioni che si trasformano in realtà di avere avuto sempre in sogno un contatto con i vostri defunti o con una persona a cui tenete particolarmente vi è mai capitato di vedere un'entità, un spirito, un fantasma? quello che vi vado a presentare ora sono i 10 VIP che queste sensazioni le hanno avute Ditemi con i commenti qua sotto se anche voi avete avuto dei contatti paranormali. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti, un like e vi lascio il video, ma prima sigla. Right. Vi ricordate Alessia Macari, la ceciara di Bonolis? Lei, nella casa del grande fratello, che non mi ricordo più quale edizione eh, fu stata, che lui vinse tra l'altro, disse che aveva visto una donna vicino al letto di un conquilino. Ne parlò con uh, gli altri concorrenti del grande fratello e i ragazzi dissero che probabilmente era il fantasma di una donna che um, era morta lì e che vagava eh, in quella casa. Poi, è vero. La numero 9 è Carmi di Pietro. Lei attento, ha detto ai microfoni di Canale 5, da Barbara D'Urso, che vede la nonna in casa. Ma la nonna è mancata da 10 anni. Dice che la vede girare nelle stanze e che, Carmi di Pietro si chiama appunto Carmela, la chiama Carmelina, la chiama proprio, la vede, gira, la chiama Carmelina. La numero 8 è Serena Grandi. Se grandi, abitava in una casa molto antica, eh, con delle mura molto spesse, e poi è venuta a sapere dopo poco che era un'ambasciata algerina. Cosa vedeva? Vedeva una figura strana, vedeva metà figura, cioè mezza spalla e braccio, con una camicetta rosa e aveva la pelle nera. Tutto questo è durato un mese si è decisa a raccontare al figlio che allora aveva otto anni di questa cosa e il figlio gli ha detto mamma, ma la vedo anch'io lei si è spaventata talmente tanto che è andata in un paese che si chiama Sarsena Sarsena è in provincia di Forlì è un paese che una volta all'anno fanno eh, questo raduno, festival, manifestazione, chiamatela come vuoi sono esorcisti, preti, c'era anche Melingo, pregano, fanno riti e eh, la Serena Grandi è andata là. Per togliere tutte le negatività che questa casa gli aveva lasciato, gli hanno messo un collare di ferro molto pesante, diceva molto spesso e con dei puntoni di ferro che spingevano alla gola è stata tutto il giorno con questo collare, hanno pregato, hanno cantato, eh, l'hanno esorcizzata, almeno così ha detto lei, se non ho capito male, e alla fine, la sera, quando hanno tolto questo collare, tutte le negatività che aveva sono sparite, da allora ha detto che questa figura non l'ha mai più vista, però ha cambiato casa la numero 7 è Sandra Milo. Sandra Milo sostiene che parla con Federico Ferrini, lo vede anche e ci litiga. Ci litiga perché lui l'ha lasciata. Queste doti paranormali, lei le ha sempre avuti, fino anche da quando era piccola, eh, ha detto che quando era appunto piccina, 5, 6, 7 anni, lei andava a dormire di sera, aveva i capelli lunghi, biondi, al mattino quando si alzava aveva le trecce, le treccine ogni sera e si alzava al mattino poi seguente con le treccine, andava a dormire la sera con i capelli sciolti e al mattino si alzava con le trecce. C'era un fantasma che gli faceva le trecce. Sua mamma cosa fece allora? Gli tagliò i capelli a zero teno proprio tutti i capelli a zero. Il fantasma alla notte quando è andato, quando andò che non trovo più i capelli da intrecciare, si incazzò talmente tanto, ma si incazzò che buttò tutti i mobili per aria. Eh, allora... Mm, San Camilo ci credo anche magari alcuni lo fanno anche secondo me per attirare l'attenzione però San Camilo ci posso anche credere però la storia del fantasma che fa le trecce è ben nostra eh? la numero 6 è Eva Engel lei è sempre stata, come dice lei, molto scettica eh, quando è mancato mm, Riccardo Schicchi un giorno lei è in macchina e sentì il suo profumo, eh, da allora ha cominciato a credere che qualcosa magari esiste, poi lei conserva un rosario che le è stato dato da un ragazzo, questo ragazzo era al capezzale di Riccardo Schicchi, quindi eh, lui lo seguiva anche Riccardo, mm, poi Riccardo morì e lui per fortuna riuscì a uscire dall'ospedale e sta Bene, questo rosario che lui aveva, sto ragazzo al capezzale, pregava, eh, lo donò ad Eva Enger, glielo donò, glielo regalò. E lei dice che in questo rosario c'è il profumo di Riccardo Schicchi che lo sente proprio nel rosario. E prima di morire, sempre Riccardo Schicchi dice, disse ad Eva, tornerò nelle vesti di una farfalla giorno Engel andò nel bosco a passeggiare con la sua famiglia e vide tutte queste farfalline gialle che gli andavano incontro, la seguivano ogni posto, ogni passo, ogni cosa che faceva tutte queste farfalle che la seguivano. E allora lei pensò, vedi è tornato non con una farfalla ma con tante farfalle, vuole farmi sentire la sua presenza e, e... Questa è suggestione, è realtà, è la mente che ci elabora certi meccanismi che noi vogliamo vedere, le persone che sono mancate le vogliamo vedere vicino a noi o in realtà, ditemi il vostro parere. Poi disse anche sempre Eva che mh, sempre nel bosco, un giorno, tornarono in questo bosco, andavano a passeggio, lei alzò lo sguardo e vide proprio tra gli alberi il volto di Riccardo, Riccardo Schicchi che sorrideva questo mi viene scusate ragazzi questo mi viene difficile da credere cioè questo tutto ma che io alzo lo sguardo e vedo il mio caro morto lì che mi sorride a me fa tanto strano sta cosa però non sono io che lo devo dire mm, può anche essere vero può anche essere no numero 5 Franco Gatti quello dei ricchi e poveri, ve lo ricordate? Lui sostiene che c'è sempre un gabbiano che lo va a trovare a casa. Ora lui abita a Genova, abita al mare, è facile che ci siano i gabbiani che vanno nei giardini. Ma non è solo quello. Dice che questo gabbiano se lo trova ovunque e sempre, è sempre quello perché lo riconosce. Ma la cosa strana... E che quel gabbiano l'ha trovato anche a Mosca. Guardando dalla finestra era in un hotel, eh, si è affacciato alla finestra e c'era il gabbiano nella finestra. Il gabbiano a Mosca è un po' particolare, un po' difficile. Inoltre in trova le piume del gabbiano. Le trova a casa, in giardino, va bene è fuori all'aperto ma dice quando le trovi in uno studio televisivo o in uno studio di registrazione che è tutto chiuso non ci sono animali, non c'è niente la cosa è un po' strana la mamma di questo ragazzo morto cioè la moglie di Franco invece eh, comunica con lui con la scrittura automatica dice che il ragazzo eh, scrive parla e sono in contatto così adesso molto molto però ai primi tempi mi era marcato molto molto molto era sempre in contatto con loro numero 4 Megan Fox lei sostiene che era in un albergo in Messico alle 7.30 gli dovevano portare la colazione in camera alle 7 sente il cameriere che entra a preparare la colazione nell'area stanzino vicino nella saletta vicino lei si alza a poi alle sette e mezza per andare a fare la colazione non c'era nulla Telefono giù alla reception e gli dicono ma allora, signora ma il cameriere sta salendo ora e salito il cameriere prepara la colazione la data dei suoi bambini e della sua bambina non so quanti ne ha eh, quando è entrata in una stanza dice ma scusa ma non era già venuta la cameriera quindi hanno sentito tutti questi rumori che eh, preparavano colazione e alla fine non c'era poi nulla Megan Fox, Sweet, cameriera Beata Lelch, fantasma, Ma, la numero 3, Cher e Ivana Spagna Cher è stata sposata con Sonny Bono dal 1964 al 1975. Dopo la sua morte, che è venuta nel 1999 di Sonny Bono, la cantante ha eh, iniziato ad assistere a strani fenomeni. La cantante ha dichiarato più volte che il marito, il fantasma dell'ex marito, fa spesso farle visita. E come se ne accorge? Lei dice che ha un, in sala un lampadario enorme di cristallo. Si accende anche quando la corrente non c'è questo lampadario, si accende. Dice che il marito eh, la va a trovare e che non ha paura, non ha paura dei fantasmi, ha paura delle persone. Sceglie, hai ragione, anch'io ho paura delle persone, non dei fantasmi. Ivana Spagna invece ha dei molto sviluppati e lei è in contatto con l'aldilà, l'ha detto molte volte sia a Canale 5 che alla Rai, eh, questa dichiarazione le ha fatte molte volte, ha raccontato un aneddoto che mi ha toccato molto. Lei disse che era il 19 di agosto, il sogno ha visto una nonna, la sua nonna, con una bambina. Questa bambina era bellissima, carnagione chiara, capelli scuri, con un fiocco bianco, occhi azzurri e aveva una gobbetta sul naso. Il giorno dopo, Ivana tenne un concerto e poco prima di salire sul palco incontrò una coppia, una coppia che voleva parlare con lei. La coppia gli rivelò che eh, la loro figlia molto malata era morta ascoltando la canzone come il cielo, di la spagna Poi la madre mostrò una foto della bambina e lei la riconobbe Era la bambina che la sera prima aveva visto in sogno con la nonna La stessa identica bambina La numero due è Daniele Bossari Daniele Bossari ha avuto del, un, delle esperienze fortissime e indimenticabili. Bossari racconta, eh, racconta un episodio inspiegabile accaduto a Bali mentre era impegnato in un servizio per mistero. Dice stavamo investigando su magia bianca e magia nera. Eh, eravamo in contatto con un Balian. Ossia una persona con una serie di poteri eh, che possono variare dalla capacità di aggiustare le ossa a mettersi in contatto con i defunti. Si trovava in una spiaggia in una notte di luna piena per riprendere un rituale. Eh, era sdraiato in attesa del proprio turno, quando si è sentito afferrare sotto le ascelle e sollevare di peso all'aria. Praticamente qualcuno lo ha preso fisicamente di peso e l'ha alzato, ma non c'era nessuno. Subito è entrato in una sorta di trance e ha sentito che la testa li girava fortissimo e disse che eh, praticamente da quell'episodio lì non ha più avuto dubbi sull'esistenza del, par del paranormale. Al numero uno come potevano mancare Raimondo e Sandra, Raimondo Vianelli e Sandra Mondaini. Eh, come è noto la coppia non aveva figli e adottò i figli dei domestici, dei loro domestici filippini, Gianmarco e Raimond. Eh, questi ragazzi con i genitori vivono ancora nell'appartamento degli anello e eh, hanno raccontato che ci sono degli avvenimenti molto strani, porte che si aprono, doccia che si apre, la tv che si accende in un canale che loro non guardano mai. Una mattina appunto diceva che il papà si è alzato dal letto e sentiva la doccia che andava e nessuno lo aveva più. Sostengono che sono segnali che Raimondo e Sandra eh, lanciano a loro per far sentire che sono vicini. Non hanno paura perché dice che comunque loro sono in compagnia. Un giorno la mamma dei ragazzi era in sala con la cugina. La cugina, mentre stavano parlando, ha visto nell'armadio, che l'anica dell'armadio del mobile era lucido, ha visto una sagoma bionda passare. Anche lì, ragazzi, mistero, mistero e mistero. Ehm, secondo me qualcosa c'è, c'è, e Ma anche io ho avuto qualche prove. E ripeto, lasciatemi scritto sotto, nel link box, i vostri commenti e che cosa vi è successo, se a qualcuno di voi sono successe cose strane. Vi saluto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua vi uh, do un grosso bacio, un grande abbraccio, iscrivetevi mi raccomando e ciao al prossimo video, ciao!